Vi ti ciao. Buonasera a tutti. Grazie e innanzitutto voglio ringraziare Civati per avermi dato la possibilità di partecipare a questo incontro, ma soprattutto e lo faccio davanti a tutti voi, lo voglio ringraziare per la vicinanza. Oggi nel Partito Democratico è difficile avere qualche dirigente politico, soprattutto a livello nazionale vicino ai territori, vicino alle esigenze e alle problematiche che ognuno di noi vive nel proprio territorio. Qualcuno di voi ha citato il caso di Ragusa e anche il caso di Messina. Beh Il caso di Ragusa è il caso della Sicilia, è un po' di tutto il meridione. In questi giorni ho ricevuto tante chiamate, tante mail di amici e compagni di partito che mi hanno raccontato le loro storie, che non sono tante, tanti distanti dalla mia. Per questo io penso che la mia storia non è la storia di Valentina Spada ma è la storia di un partito democratico completamente lacerato e abbandonato a se stesso. La classe dirigente eh, politica eh, regionale e nazionale è una classe dirigente che in tutti questi anni non ha pensato a costruire un partito forte, un partito partecipato ma ha pensato solamente a curare i, i loro interessi e in Sicilia... Il Partito Democratico purtroppo è questo, il caso di Ragusa lo dimostra, il caso di Messina altrettanto. Io sono, mi dicono che sono quella pazza che ha deciso di votare contro il Partito Democratico in Sicilia, beh io non mi ritengo pazza, io penso che sono stata una persona che per prima cosa ha pensato alla propria dignità, perché in Sicilia votare un candidato che fa riferimento che è il compare di Totò Cuffaro, un candidato che 15 giorni prima delle elezioni amministrative dichiara su Repubblica che manda ogni settimana le lettere a Cuffaro, in Sicilia non si può votare un candidato così, ma non perché ma non perché, ma non perché un candidato. Non ha, non ha avuto precedenti penali, non, ha, non è indagato assolutamente, io non, non sono stata contro la persona, ma prima di tutto contro ha due storie politiche completamente diverse, il cuffarismo, l'UDC, il PID in Sicilia non è l'UDC nazionale, l'UDC ha visto un presidente della regione come Dottor Cuffaro che è stato indagato per favoreggiamento a Cosa Nostra e Cosa Nostra è il male, il cancro della Sicilia, così come l'Andrangheta in Calabria, così come la Camorra The <laughs> In, in Campania io sono stata sempre all'interno del mio partito a lottare per quelle persone che si sono spese per la legalità, sono pure la responsabile nazionale della rete della legalità del Mezzogiorno sono stata quella persona vicina a Carmine Parisi ad Agropoli che ha denunciato il Partito Democratico per infiltrazione mafiose ed è stato espulso dal Partito Democratico non avrei potuto fare una scelta di convenienza, un partito a Ragusa svenduto per una poltrona di vice sindaco, un partito a Ragusa ha svenduto per un'incapacità di ascoltare i cittadini, un partito che a Ragusa è stato all'opposizione eh, al, al centrodestra per otto anni contro il candidato che in un mese, con cui in un mese abbiamo fatto l'alleanza, cioè un partito che ha perso la credibilità nel territorio e siccome i dirigenti spesso spesso, spesso e volentieri dimenticano che nei territori chi ci mette la faccia e chi fa politica siamo noi con le persone, con i cittadini, con i giovani, con le donne, perché io sono una giovane, sono, sono anche una donna, quindi rappresento diciamo, degli elementi importanti. Eh, è difficile in Sicilia essere donna, è difficile in Sicilia essere giovani. I giovani come me dalla Sicilia scappano perché non hanno opportunità, perché ci troviamo in una regione completamente all'astrico, ci troviamo in una regione dove non c'è l'opportunità nemmeno di fare un tirocino informativo non dico di, di, di trovare un lavoro. E quindi io rappresento anche una generazione una generazione che deve essere salvaguardata che deve essere soprattutto ascoltata l'incapacità della classe dirigente che teniamo in questo partito è proprio, è proprio questa la mancanza di ascolto se a Ragusa o a Palermo avessero ascoltato i cittadini della mia città avrebbero capito subito come ho capito io che avremmo perso perché il 70% dei consensi Dati al, del, al candidato del Movimento 5 Stelle è un referendum punitivo contro una cozzaia che è stata creata. Non è un voto dato al Movimento 5 Stelle, è un, è un referendum punitivo perché sono state punite quelle persone che hanno fatto della politica un interesse personale sporco, un interesse mafioso e non, mi, e non ho paura a dirlo perché qui ci sono interessi che vanno al di là della buona politica, del buon senso. Qualcun altro ha detto. Eh, ha parlato dell'accordo con, eh, con il governo Lombardo beh il PD in Sicilia l'ha pagato l'ha scontato tutto l'accordo con il governo Lombardo e quando qualcuno come me sempre considerata pazza, lo diceva che avremmo fatto male perché qualcuno invece ci voleva convincere del fatto che entrando in giunta avremmo cambiato la Sicilia, la Sicilia non si cambia con i posti di potere la Sicilia si cambia con i contributi, con le battaglie contro la mafia e la mafia in Sicilia è presente in tutte le istituzioni la mafia in Sicilia è presente ovunque così come la Camorra e l'Andrangheta sono presenti in altre regioni allora io credo che il partito che noi dobbiamo volere lo dobbiamo volere con coraggio facendo anche delle, delle scelte discutibili perché la mia scelta sicuramente è stata discutibile però sono delle scelte di coraggio io credo che il coraggio deve essere contagioso perché per poter cambiare una città, un paese ma anche un partito bisogna avere il coraggio di farlo senza se e senza ma bisogna avere il coraggio di denunciare anche, anche dirigenti politici del nostro partito in Sicilia non so se avete avete saputo, penso avete letto i giornali e ci sono degli indagati nel Partito Democratico, formazione professionale è un settore eh, come i rifiuti in Campania, come la sanità, un settore molto eh, discusso, un settore dove il Partito Democratico è stato protagonista in questo settore eh, all'interno della regione siciliana. E ci sono indagati, ci sono, per, ci sono stati arresti, ci sono stati, allora io credo che dal Partito Democratico devono essere espulse queste persone, queste persone che hanno rovinato e danneggiato l'immagine del Partito Democratico ma che sicuramente sono persone che non portano, non ci portano sulla giusta strada e ci portano a perdere consenso e credibilità. Io credo che un partito deve essere un partito aperto, partecipato, dove tutti dobbiamo contribuire con le nostre idee, ma deve essere un, il partito delle scelte di coraggio. Un partito, il nostro partito è il partito che decide sempre di non scegliere per, su qualsiasi tematico, su, su qualsiasi cosa, sia a livello nazionale sia nei vari territori. Invece è arrivato il momento che il Partito Democratico deve fare delle scelte di campo coraggiose anche quando sappiamo di perdere però si perde con la dignità si perde con la dignità e ci possiamo guardare allo specchio tutti quanti ogni giorno io oggi mi guardo allo specchio le persone che hanno sostenuto quella candidatura non solo hanno perso hanno perso e hanno perso tutto non hanno neanche un consigliere eh, eh, al consiglio comunale perché sono state punite dai cittadini che fino, che fino a pochi mesi fa ci hanno votato, sono gli stessi, il nostro elettorato che fino a pochi mesi fa ci ha votato. E quindi io concludo dicendo che noi dobbiamo avere il coraggio di cambiare e io credo che abbiamo bisogno di persone come Civati che sono attenti sia alle problematiche del, dei territori ma che soprattutto vogliono cambiare questo partito mettendo da parte quelli che sono i personalismi e gli schemi che fino ad oggi abbiamo visto e cercando di creare dibattito, confronto e soprattutto dibattito sulle idee e su come vogliamo costruire questo partito. Grazie.